Bella ah, che bella dormita vi siete svegliati? sì sì sì ma che bella dormita lunga che avete fatto chi c'è vicino a voi? Avete... avete dormito con i Minion. ora che ci penso ho sognato di essere al parco infatti la mamma era qui che stava riordinando casa vi siete stancati prima a giocare con i minion poi vi siete addormentati sul vostro tappetone che questo famoso tappeto era nello scorso video anche guardate, guardate balloni, adesso sì, abbiamo aggiunto i cagnolini e i gattini però stavate sognando no mamma stavate sognando che eravate al parco e che la mamma cioè io vi stava portando via i vostri mignon. Nel sogno cosa stavate dicendo? Stavate dicendo che io mi ero portata via fragolina, banana, carota, peperone. Che avevo fatto la peperonata. Che avevo fatto... Poi vi siete messi a correre intorno all'albero. Perché a quanto pare eh, eh, voi stavate sognando ed eravate al parco. Sotto una grande quercia. Ve lo ricordate il sogno? Sì? Sì? che hanno non hanno dormito loro i Minion? Sì, hanno, dormito. hanno dormito con voi? Sì. ma adesso raccontiamo la vera storia dei Minion perché quella di prima era solo un era solo un sogno un sogno e ora torniamo alla realtà secondo me ho sognato di essere al parco perché è che vorremmo raccontare la storia del piccinino quindi voi vi siete addormentati perché avete giocato tanto la storia che avete elaborato era la storia del picnic quindi bambini parliamo del picnic mettiamo in prima posizione i vostri minion eccoli qui tutti posizionati benvenino i nostri minion che l'altra volta abbiamo spiegato che corrispondono alla Picnic! Il picnic! Quando fai un picnic devi preparare cose più fr fragili da portare e mangiare! gnam miam! Provate alcune ricette di Vale Sada! Chiedete sempre alla mamma o al papà di aiutarvi! A mangiare? No, A cucinare! Allora Sara, iniziamo dalla banana! Allora, prendiamo la bella bananina! E cosa prepari a Davide con la banana? Il pane alla banana. Il pane alla banana. Ma te cucino una bella carota. Uh, e tu invece le cucini la carota? Ma sentiamo prima la ricetta per fare il pane alla banana. Allora ve la dico io. Il pane alla banana bisogna prendere 225 g di farina, un cucchiaio di lievito, 150 g di zucchero di canna. 100 g di formaggio cremoso, 2 uova sbattute, 180 g di banana schiacciate e 50 ml di tè. Pronta Sara? Allora facciamo il pane alla banana. Cosa facciamo con la carota? No, con la carota facciamo... Vi piace più il dolce o il salato? il dolce il dolce, allora ci sono le tortine alla carota! No, ok, fatti. Quindi con la carota ci mangiamo una buona torta! Assomiglia tipo alla tortina che si chiama oppure in realtà la brioscina che viene chiamata Ca. Vediamo se vi ricordate? Camilla. Camilla! Camilla! Quindi amici, questa è la storia dei Minions, dei frutti, delle verdure. E quante cose si uh, possono cucinare? Il mela. Il il Ma quello è un pomodoro. Allora, i pomodori. Col pomodoro cosa facciamo? Cosa o meglio dire, cosa condiamo col pomodoro? La pizza. pizza. Un'altra cosa. Vediamo ah, gli ingredienti per la pizza. Ok, adesso Sara, cosa ci vuole per la pizza? la pizza sapete che io l'ho vista come si fa la pizza chi la fa la pizza la fa con il barattolo passato di pomodori ecco eccolo qui ne... poi Sara cosa ci vuole là che ti piace tanto là oui oui. ci sono due modi allora c'è la mozzarella e sì. c'è anche il prosciutto o le patatine oh, Ok quindi la arricchiamo con tante cose La mamma cosa fa? Fa una buona pizza ai peperoni no, Infatti peperonata. la peperonata Infatti la ricetta dice Ingredienti a base pronta per pizza Un barattolo di passata di pomodori Mozzarella e vai Sara e Prosciutto Poi c'è un'altra cosa che ti piace Sono i Just intanto ho questo qui il piatto perfetto per fare una pizza e io ho questo quindi amici voi avete gli ingredienti avete il pomodoro avete i peperoni la mamma vi dice come si fa la pizza metti due cucchiai di passata sulla base per pizza taglia la mozzarella a fettine facendo attenzione a non farti male e metti da sopra la passata okay, tagliato, aggiungi gli ingredienti scelti e altre fette di mozzarella, terranno fermi gli altri ingredienti quando la pizza sarà fredda e sarà comoda da trasportare quando faremo il... Picnic, perché il nostro tema è picnic Preparazione, prima di iniziare chiedere a un adulto di riscaldare il forno a 180 gradi Mescola in una ciotola la farina e il lievito In un'altra mescola lo zucchero, il formaggio e le uova sbattute Fino ad attendere un impasto spumoso Aggiungete le banane e schiacciate il tè Ma amici, ma questa non è la pizza, è ancora la ricetta alla... Banana! a te ti piace il peperone quindi abbiamo usato dei Mignon, il peperone la banana e adesso litigano per chi vuole la banana, il peperone e il pomo d'oro abbiamo la fatto quindi fino ad adesso abbiamo fatto il pane, e la banana, la pizza facile Ma mamma vuoi qualcosa vuoi qualcosa ancora da mangiare? cosa scegliamo ora? vuoi un frutto? io sceglierei L'ananas L'ananas andiamo, andiamo a prendere in cucina Eccola qui l'ananas Come la tagli? La taglia? Pezzettini A pezzettini Così almeno è buona, dolce e drenante Ora dobbiamo togliere le scaglie Bravissima Poi cosa fa L'ananas brucia i grassi Dopo che vi siete mangiati la pizza al peperone, la pizza al prosciutto, ai viuster, guarda, Davide si è sdraiato perché come un ubriacone. No, perché? Hai bevuto? Ha bevuto? Cosa <ride> ha bevuto? La birra? Hai bevuto la birra? A chi l'hai portata via? L'hai portata via papà? Brutto malandrino! Brutto chiacchierone! Hai portato via la birra! È così, Davide! sei addormentato di nuovo ma no tutti su davide oh, vuoi, continuare a vuoi continuare a mangiare e cosa vuoi è rimasta in cucina una fragola e, e un una mela, mela. La, me la fragola la fragola come la tagliamo come la mangi la fragola vuoi un frappè la mela Cosa possiamo fare con la mela? Poi la torta di mele. E allora prepariamo la torta margherita con dentro le mele. Allora noi tagliamo la mela. Sì? E ci mangiamo la mela. E la frulliamo. Ah, la frulliamo. Sì. E questo. Ah, ok, la frulliamo. Frullata. Frullata. Vuoi un frappè o una... Allora, vuoi la torta di mele o vuoi un frullato? Vuoi un frullato Cosa fa Sara in questo momento? Sto tagliando Sì? Però mettetelo qua nel frullatore Va bene, va bene Adesso Davide inserisce la mela nel frullatore Come fa il frullatore adesso? Aspetta dov'è? Ma, ah, okay, ma, ma bambini si sta bruciando tutto Vi siete bello? dimenticati una cosa importante Di mettere il... Spegnete, spegnete il frullatore, spegnete! spegnete Spegni, spegni! Metti frulla il latte! Okay, metto. Metti il latte! E si rifrulla! Ma bambini, ma siete impazziti! Ecco perché bisogna farsi aiutare dai genitori! Devono farsi aiutare dai genitori! Mancava il coperchio, mancava il latte! Ma che disastro! Ma siete un impiastro! Okay. Okay, ma l'importante è divertirsi ora versate no io lo verso ora versate nelle ah, vostre borracce allora prima lo versiamo in questo bicchierino ah ok lo versi nel bicchierino e poi lo mettiamo nelle borracce allora, e andiamo sì. al andiamo al parco aspetta che ti sto tirando questo aspetta preso dammi questa aspetta qua. ecco qua ecco qua Ora dov'è il mio tappo? È qua. Ok. Uh, anche questo è fatto. Quindi le nostre ricette sono terminate. No, no. ci manca ancora la fragola! Cosa no, possiamo fare? Un panino! Un panino? No, la mettiamo Visto che non abbiamo fatto la torta margherita con le mele la facciamo di fragole qui dentro, dentro, dentro Ah no, no, hai togliato i Cosa vuoi fare? Mamma mia, stanno facendo degli impiastri Come verrà fuori il nostro picnic? Ok, mettilo a posto Amici, amici Stanno suonando i nostri amici, stanno suonando Sara Sentito il campanello, ah, vero? prova ad andare a vedere. Okay. Intanto, Davide frulla <tose> dai. Sara, che saranno i nostri amici per andare a fare il picnic. Corri vai a vedere se hanno suonato. Hanno suonato, eccoli. Davide, sono pronti i nostri amici. Amici, entrate. Che adesso usciamo. Tra qualche minuto è pronto tutto. Ok, le fate accomodare, Sara? Sì. Ok, ok. Quindi? Ah, oh, Davide, hai scordato due ingredienti segreti. Oh, il latte, quindi niente torte ma frullati? Perché fa caldo, <ride> siamo ancora in estate e tanta voglia di fresco. Allora, il latte... I nostri oh, minion... Oh. I nostri minion ci sono serviti a tante cose. Il nostro video... Che parlava del picnic, mettete un like e iscrivetevi al canale. Quindi, il parco, la mamma che si portava via Minion, era solo un... Un... Sogno! Un sogno! Dal sogno siamo passati alla realtà. Pronti? Partenza via con la pizza, le torte, i frullati. Andiamo a fare il picnic. Ciao, amici! Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Vale e Sada e dai. Ciao. Ciao ciao.